Presidente, solo una veloce osservazione. Dieci delibere per dieci imprese o cittadini per debiti accumulati, non voglio ritornare sugli anni perché è stancante, però non, sono, non è roba che abbiamo individuato noi. Questi cittadini aspettano da anni il ristoro no, del lavoro che magari hanno fatto per questo comune. C'è stato detto che non è roba urgente. Non è mai urgente un debito che è stato contratto in passato per ristorare un credito da parte dei cittadini. Ci è stato anche detto che l'Aula ospita dei cittadini che vengono per vedere un consiglio che è stato messo, su cui è stato messo all'ordine del giorno una serie di atti e si aspettano di vedere la votazione di questi atti e che secondo loro poi insomma, tutti sanno che da... Da Tuwel si può invece appunto, inserire e eh, nella facoltà di questa amministrazione, come tutte le altre in precedenza, inserire anche altri atti. Così è stato fatto, non mi sembra che succeda a tutti i consigli, anzi a occhio e croce succede una volta ogni dieci consigli, succede anche perché magari questa amministrazione, lo ripeto, lo ribadisco, sta affrontando in maniera straordinaria un percorso che tende a, ad affrontare quanto prima non era mai stato affrontato. Ma ancora di più ci viene imputato il fatto che, e questo è veramente bellissimo, che se, siccome oggi siamo in 24, quindi tolgono il voto all'immediata esecutibilità della delibera, perché così, no, non, non, in realtà, come se la delibera non avesse immediato effetto, come se il danno lo fanno a fare a noi. Poi in realtà invece il danno viene fatto a questi cittadini. Mica ci vengono a dire, guardate ragazzi perché siete 24, io qui oggi sono in aula, sono, si è visto anche l'intervento martedì, ero abbastanza malconcio, oggi vengo da due notti con febbre, maglioni, coperte, eppure sono qui proprio perché avevamo un problema di persone che non possono venire in aula, perché evidentemente c'è un virus, qualcosa che ci ha attaccato, non lo so, io vedo che anche le opposizioni, a parte adesso il PD si è estinto come al solito, ogni volta quando si tratta di votare delle cose importanti spariscono. Però anche dall'altra parte mancano sempre delle persone, ogni tanto potrà accadere che qualcuno magari è malato, certo nei loro numeri se marca uno su cinque no, si vede poco, a noi se ne mancano tre, quattro su ventotto magari insomma, si vede un po' di meno ma comunque ha un effetto. E questo è stato il pretesto per non votare la esecuzione no, eseguibilità, scusate, purtroppo... No. È, è assurdo, è assurdo. la politica in questa città si, si riconduce a questa robetta qua grazie